Ciao ragazzi, allora vi annuncio che sta arrivando il volume 2 del Giacomo Pastorius Complete Study Studio, non ho ancora capito, sono passati mesi ma ancora non capisco la pronuncia. E quindi tutti i fan di, di Giacomo come me, eh, tutti quelli che hanno acquistato il volume 1, tutti quelli che hanno fatto la donazione per la raccolta e trascrizioni, eh, riceveranno un'email con un apposito codice da inserire per chi volesse acquistare anche questo secondo. Eh, metodo, che sarà comunque eh, acquistabile a un prezzo onesto anche per chi non ha preso i precedenti perché ho fatto questo? perché le richieste da parte di voi colleghi bassisti, musicisti su altri approfondimenti di Giacomo sono continuate anche dopo i primi libri diciamo. e a me ha fatto molto piacere e ne ho approfittato negli ultimi mesi per scrivere questo secondo eh, diciamo, libro a tutti gli effetti che sarà accompagnato come sempre da video didattici esempi audio, basi eccetera eccetera cosa ho affrontato per lo più? Eh, ho eh, analizzato e approfondito in maniera più ossessiva possibile Modern Electric Bass perché a mio avviso è una fonte incredibile di informazioni è una risorsa incredibile per lo studio di, di Giacomo sia come bassista ma anche per capire tutto, tutti i suoi ragionamenti nell'improvvisazione, eh, in come studiava lui, eccetera, eccetera. Quindi ho preso esercizio per esercizio, ho aggiunto le tab per chi non mastica molto bene la lettura dello spartito, ho fatto dei tutorial su quasi tutti gli esercizi, compreso eh, la famosa jam me e, e tanto altro, e tutto quello che mancava un po' nel libro del Modern Electric Base, appunto, il libro allegato quindi questo poi ho fatto una sezione di esercizi un po' più complessi sempre in stile giaco eh, quindi pattern, eccetera, eccetera e giaco cliché, parte 2 perché è stato il capitolo più eh, che ha riscosso maggior successo del volume 1 quindi ho fatto un'altra parte 2, diciamo seguendo lo stesso ragionamento, la stessa logica, ho aggiunto delle trascrizioni, delle parti trascrizioni per, per non violare il copyright, e, e ho fatto altre analisi delle sue linee di basso e composizioni. Quindi è un libro a tutti gli effetti che uscirà in questi giorni, sarete avvisati, e, trovate tutto sempre sul mio sito, www.igorziari.com e per qualsiasi cosa come sempre eh, richieste di approfondimento richieste di sconti no, <ride> eh, di, di, di spedizione di formato dei libri in che lingue sarà tradotto eccetera scrivetemi eh, commentatemi qui sotto e fate insomma ciò che ritenete giusto vi aspetto sperando che vi piaccia anche questo e ringraziandovi enormemente per la fiducia che mi date sempre per tutti i complimenti che ho ricevuto ci vediamo al prossimo video